netto miglioramento della situazione sentimentale rispetto allo scorso anno. Nel 2016 coronerete il vostro sogno d'amore, metterete su casa e famiglia e renderete la vostra vita sempre un po' caotica, stabile e concreta. Negli ultimi quattro mesi dell'anno molti single incontreranno un nuovo amore che si trasformerà in una storia duratura. Anche se Saturno sarà positivo, dovrete impegnarvi per raggiungere i traguardi che desiderate e negli ultimi 4 mesi anche la fortuna sarà dalla vostra parte e questo vi permetterà di concludere l'anno in bellezza.